E poi! Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamics e Marco007 Siamo tornati su Pokémon Let's Go Eevee. Oggi faremo finalmente il capo capopalestra sconfiggeremo finalmente il capo palestra di Azzurropoli, uh, cioè Erika. Dopo esserci allenati con noi il covo il covo uh, dei, dei, dei, dei Rocket, Rocket. e all'abbandonia contro il Team Rocket quindi ora abbiamo i pokemon più forti e possiamo sconfiggerli ora siamo tipo super, super levellati com'è ignora i pokemon eh si sì, lo so qua ci siamo già stati il coach lo dovremmo ancora fare no l'abbiamo già fatto beh <sussurra> Comunque vedo che vi piacciono i, gli occhiali di Eevee, quindi è stato un, un, un, un bel acquisto, acquisto inizio. sì. Inizia. Andiamo anche al negozio prima. Perché? Cosa vuoi? Compriamo un revitalizzante e pozioni, che non ne abbiamo. <ride> Quando abbiamo, abbiamo comprato i rivitalizzanti veramente io per sbaglio ho cliccato repellenti Quindi abbiamo comprato dei repellenti non i rivitalizzanti Quindi ora facciamo un taglio Compriamo i rivitalizzanti e poi torniamo qui Ok eccoci Abbiamo comprato tutto Perché non vale joystick? Joy il Joycon? Perché non l'hai attivato Ah vabbè non andiamo ancora lì capo palestra capo palestra capo palestra capo palestra ora no non voglio usare la tecnica Papai? ci giro attorno per una volta buona. in specie pure spazio su quel muretto, moretto tra che poi mi dici che adatta di conformazione naturale a quei... queste rientrante qua di erba niente, oh. niente. li avranno spiati comunque siamo già entrati nella palestra in una vecchia parte wow. qu questo è un labirinto tipo vedi qu qui non si può andare da nessuna parte no. neanche qui ok no, non niente. è nessun labirinto si sì, sono labirinto. percorsi predefiniti ci qua qua wow ah ma sei quello di prima ora vedrai quanto sono carini i oh, miei pokemon questo è sì, tu quello quanto... a cui abbiamo fatto vedere sì, ah sì, e tu vedrai quanto sono morti i tuoi Pokémon. ah ah Kai Muachaha. Kai che è un nome da maschio oddish eh, che brutto a me non piace ma come infatti infatti le sguivi non c'è in effetti um, Beh, sono di due super superiori non usare le mosse d'acqua eh appunto, morso l'unica che ha senso le piante Probabilmente oh, oggi oh, si oh, evolverà oh, in uh, Blast Wars. Chi? Il mio Io. No, io. Tu non ti evolvi. Tu non ti evolvi. Comunque come vedete la, lo spazio è diventato enorme come in ogni altra battaglia. Per qualche motivo. Wow, un igoriglio. Sei troppo rude. Eh. O meglio, sei troppo rude. <ride> rude. Cioè, lo stesso. Che quindi siamo.. siamo... Taglia. Siamo due Team Rocket che stanno... stanno... facendo un casino qui No ops... Ti ho detto no Giù Destra Su Su Sì Sì Pag e pei No, dice fai e pei ogni tanto Sinistra, sì, so. su, destra, basta. Incom basta. Combatti. Distruggi. Sbaglia o mi sapesti spiando? Ti stavo andando incontro. Per ucciderti poco. Ho il campo visivo troppo, troppo corto per poterti spiare. Tiziana, ferrea. Ferrea, ferra. ferra. Ferra, sì. Oh, quanta baba. Non pulisci mai il tuo bloom. come sempre obviously veramente Bisogna... pure il luci acido che mi sa che è mezzo bello distruzione ma oh, dai che schifo fai schifo ah ho evitato l'attacco che scarso uh, ri ripeto vai tu, tu non puoi avere attacco ripeto io ho evitato l'attacco Ripeto, no. ripeto Non usare morso che fa schifo, usa. Ah, Ma che devo usare? Breccia, usa breccia. che fa schifo comunque. sicuro fa meglio. Non è vero. Sì, è vero. Altranto lo finisco io in qualsiasi caso. Comunque vi ricordo che ogni Pokémon erba in questa generazione ha un, doppio, <ride> ha un doppio tipo. Tranne tangela. Quindi tangela. oggi. Quindi oggi. Quindi Oddish per forza deve avere un secondo tipo che probabilmente è vero. Ok, torniamo indietro. E andiamo di qua. Torniamo indietro. non Sono capile da allenare. Sai! No. Dovevi farmi leggere. Beh. Tannato. Tania, bellezza. Oddish, ti pareva. Ogni volta! Che. che poco non poteva avere se non Oddish. Bene che questa è la palestra di tipo erba, però mio dio. Esistono i Bell Sprout, sono gli oddici, esistono gli Ivysaur. Il primo Pokémon è i i di... che hai pensato è Bell Sprout. Esatto, ma potuto pensare. Cioè, mio Dio, nemmeno un po' di varietà. Per momento solo Odisce la sua evoluzione. Complimenti. Qua c'è pure Van Cioè wow. l'evoluzione di Bloom. Mega assorbimento. Wow! Mega! Che ha tolto 4 pv e li ha curato 40! Ah no, qua ho recuperato tipo uno. No, quattro. Che cosa, quattro? Quelli non sono quattro, sono molti di meno. Sì, sono quattro. Sono di meno! Io tipo con Breccia faccio 15, non me. E... Ecco morto. l'ho no, ho sprecato l'acido, potevo usare molti in testa. Wow, ah, usa breccia ma fallisce. Ah, weeping bell. Sì. Come oh, si usa la mia pre-evoluzione? Uh, nessuno è super efficace, quindi un attimo. Chi è più fa danno? Ok. Breccia. È breccia? Pensavo facessi 15. Insegniamo alla mia pre-evoluzione come si usa cilo avanzato. Eh, ecco qui. Una bella spolverata di memoria. Strano che io sono più veloce Strano di te. Non che non l'hai ucciso e l'hai rimasto in piedi. Strano che io sono più veloce di te. Wow, ho usato l'acido però... Mi <sussurra> calverete il gioco come anche Un attimo, fammi mi sarei morto che fa più spito. È uguale. Allora avrei potuto curarti. Vai indietro, vai indietro. Mi curo io. No, no, tu sei il primo ad attaccare. Borsa. Sono a potere normale, tanto... Ti basta. Sì. Ok. Ok. Eh, facciamo frustata. Sì. Ma tipo manchi l'attacco, cioè manco l'attacco. Mm -hmm. Wow. Le cure sono molto più veloci degli attacchi normali. Però. Boom, headshot. Mm. <rugge> Papà, perché l'hai fatto? Non mi sono spiace, tuo padre. Mi dispiace figlio, era l'unica soluzione. Whipping no. Bell, non ah, sono tuo, tuo padre. padre! No! Ok, adesso torniamo indietro, vieni. Di qua, di qua! Marco! Marco! Vieni qua! Basta se c'è la squadra! No, metti no! Vieni, Marco! Okay. Vieni. vieni con me! Marco, per piacere! Da, da questo lato non immaginare. Mio dio! In the world of your imagination. i è il Pokémon! Gnobi a uccidere i Pokémon e farli combattere assam con gli altri. Carina si chiama. Carina bellezza. Mm. Ok, lasciamo stare Lei è, è nata per essere una bellezza. Sì. Uh, breccia. La domanda è, ma esistono le bellezze brutte? No, visto che sono tutte uguali. Appunto. Hai visto come stavo pensando? Thinking intensifies. Vedi, io faccio. Ah, non è molto efficace. Lol. Breccia non è molto efficace. Usa no. bene una mossa multipla. Mm. Io uso morso. Io uso botti in testa. Poi là. Bo Dovrebbero finire. con la sua stessa medicina. Tanto non, non, non muore. Sì, non muore. Siamo stati dei stupidi. Sai una cosa, cambiamo è Pokémon morto. tutti no. e due. Tu prendi i ninji, io mi tengo lo rompere. Va bene. è i ninji. Per i ninji. Per ma io devo. Um, io faccio barbere blastro blash. Blasto! Blasto! Blast. Io faccio barbere blastto! No, Una volta quello fai evolvere diventa potentissimo! No! Non diventa potentissimo però comunque lo cambio, io lo cambio! Adesso e vuoi fare? Solo per il Pokédex! Non venire con me, mio dio! Fanta allenatrice, che ci vai qui? Questa è la parità di azzurropoli! Cosa so dovrebbe usarci no. per il nostro aspetto raffinato? Guardia. Eeeh... Uh, non sottovalutarci per il fatto che abbiamo solo Oddish nella nostra squadra, è un po' uno o mm. due Pokémon a massimo Meri Ma scusa tu non ci sei No, mi dispiace, te la vedrai da solo sta battaglia No, non è vero, aspettami Aspettami E Raigou? Buongiorno Aspetta eh, che ci sono pure io Ehi, non è il giusto non puoi avere l'evoluzione di un mio pokémon. Non posso vincere così. Non è giusto Invece lo è! Uso morso è molto Fai come vuoi. Intanto io brucio un po' la pianta. Poi perché acido dovrebbe essere rosso? Mi sa che lo finiamo. Brutto colpo, che.. è oh. Fortuna. Tu usa acido. Perché le nostre erba sono. Oh, Grasse contro l'acido. L'acido è sempre più grasso di tutti. Oh, un ferzo! Tangela, giustamente. Mm. Aia? Ah, yeah. no, su. Sì. Comunque, come avrete notato in questa palestra ci sono solo donne. Mm. C'è un capo palestra, che è un grasso. <ride> Prima l'abbiamo vista la capo palestra Erika. Chi è la capo palestra? Erika! Sì, è Erika tua madre. mi se la tagli sta parte. Trespolo. A chi? Uh, a Firo credo, sì. Che, che è il Trespolo? Non fa danno, quindi la metteremo al posto di qualche altra cosa Semplicemente non la metti e basta. Basta. Falta queste mosse che non fanno danno, oh, no, non li hai siamo vinto. tanto. Oh, hai vinto. Evoluzione! No. ora che abbiamo un mosso in squadra lo prendiamo un altro mosso ora lo rinomini con Bowser e poi lo scambio con Ivy Perché lui c'ha una massa a fuoco quindi è meglio che è vai, meglio hai rinominato Bowser rinomino... ora neanche lui entra come te browser non cambia il, il vai taglio. Ok I Pokemon di tipo fuoco con le dovrebbero essere proibiti qui infatti noi non abbiamo un pokemon di tipo fuoco non abbiamo un, un pokemon di tipo uh, normale che ha una mossa fuoco Blink Wow Bellsprout La pre-pre evoluzione Wow intimidante più... uh... si sì, dov'è la mostra fuoco eh? ah, per esempio <ride> sì. bisogna avere un... ah quello da, fuori, è un altro file usare tutto lo stesso Vabbè. tu cos'è quella faccia lì tutta tranquilla wasted <ride> Ssh. Ssh. e poi c'è i spasmi <ride> Wow, un altro bel sprout. Secondo me questa ha tre belle sprout. Intanto ho usato il, il secondo Pokémon, stavo prima. Probabilmente ora sto usando il, il primo. Intanto li uccido io istantaneamente. Appunto, io sono più in testa. No, cura. Cura mi contraccolpo. Bebe. vedi che sto morendo pe pe pe pe mo usa la nuova cura okay. su, sui voli che è voli è voli mi sa che è il nome è giapponese così si dice e voli e poi è felice. se felice avevo letto dai amici se è facile non mi interessa nessuno che è felice e <ride> <È> pure lisa ehi <ride> hey, che sta ok ora possiamo tornare in giro bello serio grazie che cosa che tutte le, le, che le ragazze non accettano l'ascolto. Che si arrabbiano E poi quella diceva Dovrebbero essere illegali Pochum che sono super efficaci sui nostri sì, Se che siete così stupidi a usare solo quelli <ride> Così funzionano le palestre Quelle dalla prima all'ottava generazione E' che ha messo questi rubi qua in mezzo Oh no, spoiler, nell'ottava generazione ci sono. ci sono le palestre. Si, sì, vedi sconfiggere tutti i. capo è... della. della. no, tutti. tutti gli scarsi qua in mezzo alla bill. Qui c'è 100 livelli. Qui c'è. No, che non ce ne feria nulla. Buggiamo a fotocamera, per caso. Su giù. Su. Non c'è nessuno. Lì c'è una bellezza che so. ci abbiamo notata ecco. Mi stavo proprio annoiando pure io sai cioè. gioca a video gioca ai videogioco oppure esci dalla palestra So parte Piera. di Pietra Piera Pietra ah, E letto Pietra Ah execute. Sì Perché è un Pokémon di tipo erba Vai vai Aggiungiti Signore dai Ah, si sì. Execute Eg Execute Ed Execute cioè. No Easter tre, tre consonanti e Execute Giustamente essendo delle uova che provengono dalle galline sono vocali tipo erba molto cioè, no. senso e Gli executor che fanno le uova <ride> Poi quando si schiude l'uovo, appaiono altre sette uova tutti insieme. Dico, ehi, ma che cosa è successo? Sono sette, no, si. Sì. Ah, mamma mia. Che... che senso. E' uno di loro ha una, un, un, un cervello il cervello spappolato. Non ha il cervello spappolato, uno di loro si sta schiudendo. Con il tuorlo dentro. Puh, peggio di... notte. Oh, non ho letto. Io ho letto notte davvero. Mi sa so che abbiamo Ora, finito, controlliamo. No, non abbiamo finito, mai nella vita. Quella lì tipo non abbiamo fatto. Questa non l'abbiamo fatto. Ah, ho capito, non sta più guardando me. Non sta Ci quattro. mancherebbe altro. Su. Yes. Mm -hmm. E poi? E poi niente, basta. Vai giù. Perché ti batti il braccio? Cosa abbiamo già sconfitta quindi possiamo andare da Erika, taglio. Ma non che cosa? Ci... Io sono l'amica della, della tua palestra. E sei sparita. venuto, che giorno di meraviglia, non trovi. No, non Combattiamo. Lo so sta benissimo sei in una palestra si sta benissimo come in... se in una palestra in uno spazio chiuso e tu dici una giornata benissimo <ride> in e poi ci sono un casino di piante a caso in sospensione. si sta benissimo come colpire gli alberi bye. e le foglie <ride> oh accidenti devo essere mio allora vai a casa e ti metti sotto le coperte a dormire. Visto che sì, è stato. nuovo. Visto che è estate. Piacere di conoscerti. Io sono Erika K, a capo palestra degli azzurropoli. <ride> Studio l'arte delle composizioni floreali. È canonico che quando.. Sono tutti di poeti È canonico che quando ha detto il suo nome ha urlato. K! Così. No, perché aveva la K e quindi l'ho detto. Eh, oh, è canonico, scusami. la, la lo pronuncia così. Oh, scusa, non avevo capito che volessi sfidarlo come desideri ma ti avverto che non perderò vuol dire che ti addormenterai e vincerai nei suoi sogni? Boom ecco sei addormentato pure durante la battaglia ha tre Pokémon e vuole vincere quindi Tangela Tangela è ovvio che c'è la, la palestra di tipo erba lascialo stare quella, quel tango è la lo sciolgo con il mio veleno okay. wow che scarsa pure subito il contraccolpo e, co e cosa subisci tu? io niente sono potentissimo senza, <ride> senza contraccolpi <ride> che poi dai! tipo nella... dai! io nella palestra di, di Azzurro poi sono stato tre anni a sconfiggere tutti Ah Erika era tipo imbattibile. Ma va, no, va, va. In, que in questo gioco no, nella, in Pokémon rosso era tipo imbattibile. Beh questo è Bile Plume, quello l evoluzione l evoluzione di Bloom. L'evoluzione usciva il grasso Bloom che fa schifo. Cioè invece qui no, c'è solo tre Pokémon. Nini aveva sei. L'ultimo ma... era Bile Plume, era fortissimo. Non si capiva nulla. Sì, sì ti stai solo suicidando o ti curi prima di fare un altro contrapposso e curami tu tanto tu eh, ti sì, sei po' sì, curi certo ciao Marco si usa un'iperpozione si usa sembra proprio un gioco immorale non usa il doppiatore, lo usamo usa morso no ma non lo uccide alto, usa fulmine doppio Ok. Perché? Perché. Perché se non muori e tu mi curi curami Vai, un salto piatto. Certo. Yeah. Ma la zona è lucida qui. Iperpazione. Ce ne abbiamo le iperpozioni Non so. so che ce ne abbiamo. Che è l'oro? Qui che è Riccardo. Anche a te fa. Ah, non lo so. sei felice? E poi era triste, e poi era triste. E <ride> vediamo quell'ultimo Pokémon qual è? L'ultimo Pokémon tipo poi è una pianta piranha. Tipo Easter Egg a caso. <ride> che nessuno scopre perché so capo palestra è scarso. Ah. Ma dai! Weeping Bell! Ma un bell te lo potevi prendere almeno! Come fai ad essere un capo palestra? stupido è più forte di te il bambino che mi dava 10.000 wow. euro al primo percorso è più forte di te Buh, intanto l'albero gigante è sparito è secondo te combattono così prima non lo batte togli il tronco rimanete su su pavimento e poi accetta la sconfitta sei veramente forte no sei tu che sei scarsa <ride> punto vai a dormire vai capisco sì. che non perderò con chi hai combattuto con giovanni che fa più schifo di te cioè tu hai pochi sei meritato la medaglia bravo Ibi anche se ha fatto tutto il lavoro il jumper ma non lo menzionano manco per sbaglio ma qui del riceve la medaglia al cubano da è... erica con la medaglia club fino al cubano i Pokémon fino a livello 50 ricevuti da un altro allenatore Seguiremo sempre le tue indicazioni. E poi prendi anche questa se ti va. Mega, Mega assorbimento. Sopiva. Ah che schifo. Wow. Quella mi sa so che la posso prendere io. Sì, la puoi prendere tu. Che bello, la prendo al posto di boffi in testa. Vai. Bene, allora. Vai, borsa. borsa, borsa. Mt. Mt. M, M, M, MT MT. Io, io, io. Dove Mindassorbimento? Dove dovrebbe essere l'ultima USA? Sei l'unico che la puoi imparare. Mi sembra giusto. Cosa vuoi sacrificare? Botti in testa? È ovvio. Anche se una mossa normale non sarei anche tenuta per tipo. Se le cose sono inefficaci, le cose erano però vabbè. Comunque abbiamo, ora abbiamo tutti i Pokémon Però adesso con Mega assorbimento mi posso pure curare, quindi. Love. Love. Oh, uh, un attimo, chi ha nero pulsa! Chi ha la sua la. Chi, chi la usa in mano mare impregnata di oscuri pensieri può anche fare. può anche far trinternare il Pokémon colpito. La diamo a Bowser. Perché lui è che la può imparare. E... Ah. Io uh, i io li togli di. Un attimo, vediamo la più scarsa. dei due bollar raggio, quindi lì. Bowser dimentica Bollarray. Al suo posto Bowser impara Nero Pulsar. Ma che fa Nero Pulsar? Tentenna gli avversari e poi... Ok, quindi ora... Ok, Paio! Wow! Perché non mi dai più i regali? Ivi. Sì. Che dovrebbe darti i regali? Ti ricordi quella volta che ci ha dato gli orecchini? Ma no, è stata una volta, eh. probabilmente era proprio programmato, deve succedere. No, no, a me non è cioè successo ok Usciamo dalla palestra, salviamo e ci vediamo alla prossima, alla prossima volta. Alla prossima parte, ok? Beh, salviamo al poche non ho visto che siamo... No, più. su. Anzi, no, vabbè Non salviamo più al 100%, non chiedo se Quindi nella prossima parte... Come vedete adesso abbiamo 4 medaglie su 8, siamo a metà del gioco, wow. Sì. Quindi nella prossima parte di Pokémon Xbox andremo avanti. Vai! Esci dalla sua meno. Sì, no va. dove devi fare l'altro. Ah bene, quindi a destra trovate il video precedente e il video successivo se è stato caricato. Mentre a sinistra la playlist con tutti gli episodi caricati. <ride> quindi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao.